Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Pokémon Let's Go Eevee. Nell'ultimo episodio abbiamo finito la Via vittoria e siamo davanti all'alto piano blu, dove ci sono i Super 4 che dobbiamo sconfiggere per diventare i campioni di canto. Um, per l'evenienza mi sono allenato con degli allenatori che avevo uh, lasciato indietro e mi sono riempito di ricariche totali e revitalizzanti. Per riuscire a sopravvivere. Non è che sono così forti gli allenatori, solo che vi spiegherò dopo. Benvenuto alla Lega Pokémon. Eccoti finalmente, ti stavo aspettando. Ce ne messo di tempo. Che ne sa lei? L'abbiamo già conosciuta in uno degli episodi vecchi. Beh, lascia che mi presenti ufficialmente allora. Io sono Lorelei dei Super 4. Non so se si dice così Lorelei. Nessuno conosce i Pokémon di tipo ghiaccio meglio di me. Beh, sì, visto che non esistono palestre tipo ghiaccio. Solo tu sei esperta. Congela i propri avversari è una tecnica formidabile. Sì, certo, però quando quante volte ti. riesci a, a congelare un avversario. A, a me non è mai successo. Vedrai, una volta congelati tu i tuoi Pokémon saranno alla merce dei miei attacchi. Se li congeli però. Ah, spero che tu sia pronto, cominciamo. Eh, come vedete lei è un Lapras, infatti visto che in questo gioco ehm, si possono portare i Pokémon eh, propri appresso, probabilmente lei si porta un Lapras, perché boh, è, il è il più fedele. Um, e praticamente, ora vi spiego le regole speciali dei Super 4. I 2 per 4 sono degli allenatori molto forti che hanno 5 Pokémon a squadra, sono 4, come dice il nome, e non vi potete curare al, al, al centro Pokémon tra una battaglia e l'altra, per questo servono molti revitalizzanti e ricariche totali se non, siete, se non riuscite a rimanere troppo in vita. Um, io ho usato Bowser in questo momento, cioè questo è, è, è tutto, questo, queste sono le regole. Um, io sto usando Bowser in questo momento perché non è mo le, le, le mosse di tipo acqua, che sono praticamente tutte le mosse che ha un tipo ghiaccio, tranne quelle ghiaccio che sono comunque pochissime, um, le mosse di tipo acqua non sono forti contro Bowser perché è di tipo acqua a sua volta. E quindi io spammo... Uh, Nero Pulsar così faccio molto danno al Dugong ed, ed è morto good i Pokémon i, i Pokémon di dei Super 4 possono essere anche di. Uh, livello molto più alto de del nostro soltanto che ovviamente livelliamo livelliamo durante le battaglie quindi a, a un certo punto li, li raggiungeremo comunque Per cioè, non quelli a, a tipo livello 56 di sicuro però uh, gli altri sì. tipo un, un 53 ci arriviamo jeans tipo ghiaccio psico Infatti usavo ora che è l'unica mossa di tipo ghiaccio che so Ed è super efficace contro Chomper e me l'ha one shottato Bene Il problema qui è che Flareon è l'unico Pokémon super efficace Che conosco di tipo ghiaccio E quindi non, non so cosa Cioè non, non so cosa fare Perché o, o mando a morire Flareon che muore subito ed è inutile Oppure... <ride> Oppure lascio morire i miei Pokémon che fanno delle loro mosse più forti. E ora posso usare ievi impatto perché boh, da, da, da, è cresciuto il livello di amicizia con ievi. Ho fatto pure un brutto colpo con Ibee Impatto. E niente, abbiamo one-shotato un Pokémon di uno dei boss finali. Cloyster tipo acqua credo, soltanto acqua. Quindi è inutile flare, è inutile. Quindi boh, user i Bowser oppure il Chomper solo, tanto che il Chomper è morto. Um, il fatto è che Lorei non ha molti tipi di ghiaccio. Cioè solo Dugong e, e Jinx sono di tipo ghiaccio, mentre gli altri sono solo di tipo acqua, ma hanno comunque delle mosse ghiaccio. Ecco, ora ho revitalizzato Chomper, ora è vivo di nuovo, so che non mi ha one-shotato, ecco. Cos'era quello, il gelo raggio? E appunto, ora mando Chomper perché è super efficace, ma se mi fa delle nostre ghiaccio me lo one-shotta. Per fortuna Chomper è più veloce, quindi bye bye Cloyster. Sembra una scena dei cartoni che non succede una cosa fino a quando i personaggi non se ne accorgono. Cloyster era morto da tre anni e, e, e lui non se ne è accorto. Lapras tipo acqua con mosso e ghiaccio, come sempre. Sulla raggio, soltanto che ci mette um, due turni per farlo. E mo' usa Bora e mi ammazza Chomper. Allora, non so se ghiaccio è forte contro Bowser. Cioè tecnicamente sì, perché se fai diventare ghiaccio l'acqua che viene colpita dal ghiaccio, appunto. Quindi, boh, speriamo. Cos'era quello? Psicoraggio? Un raggio viola, boh. Dragopulstar, boh, no, non lo so. Ora ho deciso di, um, di usare una super pozione per, uh, su Chomper così uh, gli do un po' più di vita così non muore subito. Sì, Drago Pulsa, Rera. Anche se uh, l'Apras comunque non è di tipo il drago. Basta! è inutile ok ora mettiamo chomper così guanciottiamo questo probabilmente non ha neanche Bora o, o um, altre mosse di cioè, tipo ghiaccio <ride> guarda cosa solo la, la, la, la il drago pulsar e ha firmato la sua condanna a morte ora mega assorbimento così non perdiamo tempo cioè spreco più pp però eh, almeno eh, ecco ora e me l'ha guanciottato bene cioè spreco più pp però eh, con il mega assorbimento um, Riesco a, a fare molto più danni di, sola, di un solo sola, sola, sola raggio, che dura due turni. che poi non l'ho neanche mai mandato assente un solo raggio. Marco usa revitalizzante ho cioè anche ritorni in forze. E ora mi one shot con una mossa non molto efficace. Come si verifica? Ah sì è vero tipo. <ride> Beh mi avrebbe mandato a Kappa, oppure fuori con Bora o, altri, o altre mosse. Vabbè vai bye, bye Lapras. Ora manca solo un Pokémon. Che non mi ricordo chi è perché l'Apra dovrebbe essere quello forte che ammazza tutti imparare botti in testa sì certo uh, fa... ora li faccio dimenticare questa è una mossa per botti in testa cioè protezione che non la uso mai ormai ormai è inutile perché non la uso mai um, ma tanto poi Uh, modificherò la mia squadra durante gli extra per uh, altra roba degli extra Slowbro Slowbro Slowbro l'abbiamo già vista la, l'evoluzione la, la, di, di Slowpoke Ed è pure lui solo tipo acqua Solo che ha psichico, ah è vero no, lui è psicoacqua. Vabbè, gli faccio un altro mega assorbimento e abbiamo sconfitto l'Orelay, la prima del super 4. Perfetto. Non è possibile! Però sei diven diventato davvero forte! E eh, va bene, prosegui pure alla prossima stanza. Ricorda però, questo non era che un piccolo assaggio. La vera potenza reale da Pokémon è, be è ben altra. Ok signora, um, una cosa che non capisco è se uh, si può... O oh, ora mi sono già curato, io sono Bruno di Super 4 con un rigoroso allenamento bla bla bla e ho tagliato i Pokémon, oddio, nella mia vita ho sempre allenato a Pokémon tipo lotta e non, e non ho intenzione di smettere, dovresti smettere. Torniamo anche al 007, giusto? Modestamente sì. io e la mia squadra ti annienteremo con la nostra forza sovrumana. diciamo solo la tua squadra wow Luigi allora um, in questo momento io ho tagliato, ho tagliato quando mi sono curato e ho salvato la partita praticamente ho salvato la partita perché all'inizio continuavo a morire e quindi mi ero scocciato allora ho iniziato a salvare quando um, quando sconfiggevo il, il Super 4 quindi ho sconfitto il Rwenei ho salvato e, e ora sto, sto combattendo Bruno se muoio con Bruno poi, poi risfido Bruno um, che stavo dicendo ah, non so se è possibile sconfiggere i Super 4 senza, um, senza ricaricarsi la vita perché cioè, senza strumenti perché comunque io ho sconfitto quasi tutti gli allenatori che, che, che stanno cioè ho sconfitto tutti e, e quindi più o meno il massimo della potenza poi con le caramelle e magari con una squadra migliore della mia magari si potrebbe fare ma è un, un po' improbabile da, tipo una cosa da pro, sconfiggere i Super 4 senza gli oggetti. Ma boh, che ne so io. Uh, non c'è neanche, non esiste, per quanto ne so, non esiste neanche una fonte infinita di... Uh, di... Um, di... Di, di esperienza ecco in, que, in questo punto del gioco eh, negli extra la, la troveremo ma, ma ora no Beh, una volta che hai sconfitto uno non, non puoi più sconfiggerlo il massimo che puoi fare è catturare i Pokémon potenti solo che pure quelli ti danno poca energia comunque stiamo parlando poco delle, delle battaglie Polybrat è di tipo lotta acqua però l'abbiamo appena ucciso quindi fa niente Bruno non è che, che sia molto potente. Dead. Intanto dovrebbe stare al 46... wow! Il Monchan, chan, l'idmon che non abbiamo preso nel dojo il monchan è ovviamente solo tipo lotta e non solo le, le debolezze di, di tipo lotta credo spettro boh. ma no, credo che, che spettro funzioni come normale con il lotta cioè che non, non può colpire ah già uh, onitz ha usato una, una mossa che danneggia tutti i pokémon quando cam cambio la squadra cambio pokémon della squadra del tipo Levo Chomper, metto Bowser e Bowser viene danneggiato. Levo Bowser e rimetto Chomper anche se lui aveva già preso il danno e lui viene ridanneggiato ancora. Ecco di, di nuovo un mio danno a dargli un Oddio quanto un altro mi sta uccidendo tutti. Da un sdoppiatore, e non c'è nessun dubbio Ma Champ. E' uh, quello con due braccia o quattro braccia? Ha quattro braccia ovviamente, dice per quattro E ha pure quattro spalle, che strano Cioè ha sempre avuto quattro spalle, mm, non lo so Devo vedere i vecchi sprite <ride> Oddio <ride> Cioè pure i muscoli molto evidenti Quindi se, se vedete attentamente se vedono dei muscoli che vengono sdoppiati stranamente beh pure i machan di tipo lotte non solo le sue debolezze quindi bam un più forte come in squadra e uccidiamolo solo Fanno raggio mmm fango bomba dai L'abbiamo pure avvelenato, non l'avevo visto prima. E l'ultimo Hitmon lì, cioè l'Hitmon che abbiamo già preso e che l'ultima volta che abbiamo visto si è suicidato perché è caduto a terra. Mi pesa Hits perché? Ah ok, vitalizzando. Bam, bon, frana è in difficoltà, ok, non è super efficace contro pianta, i Pokémon tipo pianta. Usiamo i Pokémon tipo tossicità. Usiamo una mossa tipo tossicità. Vabbè, a sto punto usiamo tre Pokémon a caso e cerchiamo le, le sue debolezze. Tipo io sapevo che non si potevano dare i pugni a, a, i, i, ai Pokémon di tipo uccello, quindi non, i, i Pokémon di tipo lotta eh, sono deboli. Solo che Fran è super efficace contro Dodrio. Quindi bye bye Dodrio. Nessuno ha mai voluto un Pokémon volante in squadra e io l'ho voluto e mi deluso. Nemico e debole, forza Fulharion. 89 di vita. Nemico e debole, forza molli. Bam, morto. È entrato full vita. Dai, Evi, usa qualcosa di utile, ti prego. Che mi sa che pure... No, Evi è più lento di Eatmolly, quindi devo trovare qualcosa di più Ah no, è più veloce, bene. Sì. Bam, morto. Sì. Come? Ho perso davvero? Sì, hai perso davvero. Eh, esiste qualcosa che si chiama perdere. Il nostro compito è finito, vai, una nuova sfida ti aspetta. Ed ecco il Super 4 più odioso che ho odiato di più. Um, Agatha. Io sono Agatha dei Super 4. Sembra che Oko sia molto interessato a te. Que sì, questo, questo ce la faccio uguale a, a Hulk. So che è cattivo. Molti anni fa era un uomo forte affascinante. Nulla a che vedere... tan, tan, tan. quel vecchietto che hai conosciuto tu. Beh, dai. Eh, non è male Hulk. Adesso Hawk vuole solo sostituire il suo... Questi qui è sistemare il suo Pokédex. Che sciocchezza. Eh già, che poi nessuno lo fa praticamente. I Pokémon sono fatti per lottare. Non credo. cioè due nemici. Manco 007, ti farò vedere io. Come si fa sul serio? Come fanno a sapere il mio nome questi? Vabbè, come se non si è capito, Agatha è di tipo spettro, soltanto che ce ne sono solo tre di tipo spettro in tutto il gioco e lei ne usa solo uno di questi e ne ha due esemplari. Allora, questa battaglia è piuttosto difficile visto che non posso usare il sdoppiatore perché con chi di spettro non funziona, anche se Arbox non è di tipo spettro, è di tipo veleno. Che è pure è normale. Ehm. Um, e eh vabbè, Arbok non è, non è la difficoltà, il fatto è che ha due di Gengar e, e quindi fa delle mosse, cioè Gengar è difficile da sconfiggere non, non posso usare neanche il sdoppiatore perché il sdoppiatore non funziona contro Gengar e quindi devo usare per forza altre mosse che non, non è tanto una, una cosa difficile so che un Gengar è molto potente. Mm -hmm. Vabbè, uso Terremoto bam morto arduo. Uh, anche l'ultimo capo, pal capo Palestra, certo. Uh, uh, Super 4 è più forte di Agatha, cioè mm -hmm. è più debole di Agatha, secondo me, perché Agatha è fortissima. il primo Gengar allora niente botti in testa nero è invece super efficace poco fatto invece non fa niente praticamente fa solo scottare i Pokémon credo sia pure al 100% che gli scotta <ride> l'ho pure curato per l'amore che, che ho con uh, bowser E eh vabbè, lui insiste. È praticamente morto, soltanto che uh, i prossimi Pokémon me lo ammatteranno Bowser, e quindi secondo Gengar sarà più difficile. L'unica mossa, tipo, buio che ho, a parte il mors morso mors di Nero Pulsar di Bowser, è il morso di, um, di Eevee. Che fa schifo. Ah, avevo letto male, pensavo che Agatha stesse mandando Flareon in battaglia. Weezing. Uh, dovrei usare coso uh, al reperto, soltanto che è, è paralizzato e ha poca vita. Quindi mando TV. Keevi che è buono, non so se ha delle mosse buone contro un tipo veleno. Credo che elettro zap sia forte contro veleno. Ma non ne sono sicuro. Cioè non me lo ricordo. All'ho paralizzato, ok, non è super efficace però è comunque buono. <ride> i legami di amicizia sono quello che mi stanno salvando uh, in questo in questa battaglia contro i super 4 non usare morso e tra zap bam quasi morto poco bomba bam morto <ride> Se ne mancano ancora due, quindi abbiamo un casino di Pokémon quasi morti e morti. Wow, è salito di livello. Ma ora ha 5 di vita, quindi è. Ora 7, vabbè, però. Gengar, wow, il mio vecchio amico. Non lo vedevo da... Da due battaglie. Scusate. Come vedete ora Bowser è inagibile perché è, è, è, è troppo debole. Ma mi io. Ok. Vabbè, eh, solo a raggio credo che funzioni. Questa volta, speriamo. No, in difficoltà, sembra il di morale, assorbe la luce, assorbe la luce, e poi, fango bomba, yeee, beh bene, mi sa che non vedremo mai solo a raggio. Ora spreco cogni i miei tanti mazzo contro Eevee. Che è.. <ride> Una cosa brutta di questo gioco è che se usi un rivale riba... su un po' con vivo non ti dice no non funziona, ti dice. Hai ah, usato un revitalizzante, ma non sta funzionando. E poi fa attaccare il nemico. Ricarica totale con. Bowser e guarisce anche dalla scottatura perché fa così la ricarica totale, elimina pure l'ista per questo un revitalizzante e una carica totale sono quasi un sostituto con i, dei centri popolari. Eh. solo che eh, manca pure l'elisi, sì, solo che non l'ho trovato nei negozi sì. c'è pure l'etere, soltanto che l'etere guarisce una mossa per volta e quindi non mi sembrava molto utile cioè, ne avrei dovuti comprare un casino. Mentre eh, le Isir mi avrei dovuto prendere soltanto 30 o 20. Per questa, per questa battaglia ho preso 20 di tutto, poi, vabbè, ho aggiunto pure quelli che avevo già. Mentre mentre spoiler niente non vi dico niente ecco perché siete stati cattivi a reperto vuole fare bella figura con marco 007 quindi ora è vivo ancora punto cioè lusingato ha reperto soltanto che non segno tipo cioè anzi certo sdoppiatore, meno male che me l'ha ucciso beh come, come vedete ora questo Gengar birbone ci sta ammazzando tutta la squadra con uno di vita e credo che questa sia l'ora di usare le tue Anche se lo dovrei usare con la battaglia finale che è il più forte Bam è morto è morto! E ora dobbiamo sconfiggere un altro Pokémon. Vai, speriamo che non sia un Gengar. Golbat. Ok. Cioè, è, credo che sia tipo veleno volante o normale volante. Questo. Volante di sicuro visto che mi ha fatto una mossa di tipo volante. Il problema è che Morente Bowser è l'unico Pokémon che abbiamo in vita, tranne Eevee. Che ora.. Ah, non rivitalizzo re Eevee che ha pure una mossa elettrica quindi è buona contro i volanti, no? Ok. Ecco, ora ho fatto bene. Eterlama morto, quasi. Dai usato il tuo ultime forster, Bowser, fai qualcosa di utile. Niente Bowser, sei stato inutile fin dall'inizio, te lo devo dire. <ride> no, non è vero, poverino. Anzi, credo che sia stato uno dei po' compiuti di tutti Un'ultima ed è morto Oppure era paralizzato, forse non può agire Speriamo doppiatore a caso, Beh, ave cioè avevi servito in un piatto d'argento, ora usi il doppiatore e ti fai pure prendere danno, ma te lo devo curare. O oh, tu sì che, che è qualcosa che non ho letto e che non mi importa. Hai vinto, ora capisco cosa ha visto in, in te quel vecchietto. Non ho altro da dirti, vai avanti ora e continua così. Grazie. Bene, ora curiamoci, bam bam bam, fatto. <ride> Hanno tagliato il salvataggio, vabbè, avevano salvato tanti. Tanto gli tagliavo, tanto per... E, e tu sei Marco007, ho sentito parlare di te. Io sono il capo dei Super 4, Lens, l'allenatore drago. Dal nome io pensavo fossero tutti equivalenti per Ombo. Come ben saprai, i Pokémon di tipo di drago sono creature sacre, quasi leggendarie Sì, perché non si, non si trovano molto facilmente Sono difficili da catturare, ma se, se allenati al meglio possono sconfiggere qualunque avversario E sono anche incredibilmente resistenti Certo Le mosse deboli non riescono a scalfire i, i loro robusti, i corpi robusti fu così che inventarono il tipo folletto ma, ma veniamo adunque che ne dici di cominciare la battaglia voilà? o, o per caso hai intenzione di alzare i tacchi e tornare a casa con, con la coda fra le gambe cominciamo Marco 06: perché a caso ci fa la scelta e poi, e poi ci impone di fare così una cosa cattiva che che avrebbero potute fare e farci salvare quando. quando morivamo. Vabbè, uh, manda alle ciance, che lo si dica così. Ehm.. Um, um, sconfiggiamo l'allenatore Dragon. Wow. Che ha un Pokémon di tipo Dragon, gli altri sono tipo. tipo volante o qualcosa del genere. tipo Sidra sì, già non è di tipo un drago, è di tipo uh, acqua e basta poi Horsi è, è, è letteralmente cavallo mare che è il contrario di Sea Horse che è il cavalluccio marino che letteralmente orsi è un cavalluccio marino blu tanto per far capire che è di tipo acqua come se non si capisse aerodactyl tipo volante volante credo pure terra che è strano perché i volanti non stanno mai a terra eh, vai dentist fai il tuo lavoro Izio manda Aerodactyl ah non oh no, ora allora, cosa farò? Aiuto. Ah no. Um, Ariadatile è un altro Pokémon fossile il cui fossile si trova da un'altra parte che non ricordo. Credo plumberò. Beh, due mosse ed è morto. Due sono già morti? Gherados, tipo volante acqua. Però è comunque un Pokémon di tipo acqua forte. Se avessi avuto delle mosse ghiaccio sarebbe potuto essere una parte della squadra di Lorelei. Morto? Charis Dard, l'evoluzione di, di Charmion e, Char, eh, e Charmander, eh, tipo volante fuoco, non drago fuoco, anche se è letteralmente un drago, cioè, gli altri due sono dei dinosauri, mentre lui il drago perché sputa fuoco, vabbè lo fanno tutti, però sputa fuoco e lancia, cioè ha delle ali. Beh, ci sono anche dei diosauri degli, con le ali, ma quelli non avevano anche le braccia. idromampata bam, morto la, la, la battaglia della vita <ride> uh, bowser contro un, un, un drago di tipo fuoco dai livello 55 wow con grazie bowser dragonite l'unico Pokémon di tipo davvero drago il problema è che non abbiamo mosse super efficaci al tipo Drago, non credo. ero Robusarà a caso. E non funziona, ieri. Oltraggio, questa è una mossa orribile che mi uccide tutti i Pokémon. Bene, ora non so più che fare perché. Comunque ha solo un Pokémon di tipo Drago e non solo le sue debolezze E, e ha rovinato tutta la, la battaglia Eppure è dello stesso livello di Bowser Quindi avrebbero, fatto, avrebbero potuto fare testa a testa Oddio Perché non è molto efficace Cosa c'entrano i draghi con, eh, con le piante? Perché dovrebbero avere un collegamento del genere? Eh, non res Resisti, Chomper a cui fare e eh, ora rimando una, una mossa di tipo Pango oltraggio <ride> ah. e poi Bowser muore e poi c'è un pezzo muore il conto ti con R ah è confuso dalla dal, dal, fatica credo che uh... Le mosse di tipo lotta, ti hanno tipo un drago, ma non lo so, non lo so, sono sicuro. Tipo i guerrieri sono forti contro tutti i drago, che sono, sono combattono gli, i draghi. Beh, si colpisce da solo. È la tua occasione, Dodrio, puoi salvare la situazione per la primissima volta. Mmm, dai. Ecco, odio ammetterlo ma sei, sei qualcosa. Bene, siamo i, i campioni della Lega Pokémon, che bello. Non posso crederci, sei riuscito a sconfiggere i, i Pokémon di tipo drago. Marco007, sei, sei tu i campioni della Lega Pokémon. Puntini, puntini, puntini. O meglio lo sarai ma non prima di aver superato un'ultima sfida. Devo affrontare un altro allenatore. Chi? Un altro super 4. Un super 5. Il suo nome è. Professor Rock. Tan tan tan. E eh no, Marco 007, complimenti per la tua vittoria contro Lens. Mm? Che c'è? Cos'è quella faccia sorpresa? Ah, è arrivato il momento giusto, professore. Ora deve sconfiggere questo ragazzino. Posso? Marco 07, l'allenatore che dovrei affrontare è... Il professor Oak. Ah, non è vero, è uno scherzo. <ride> Poverino. È stupido! Lui è riuscito a battere i super 4 prima di te. Cosa è stupido? Hai lasciato il soggetto sottointeso. Quindi in realtà, allora, Esatto, fino ad ora gli allenatori che riuscivano a sbattere i Super 4 ricevevano semplicemente i titoli di campione o campionessa. Ma da questa volta il campione entrerà ufficialmente a far parte della Pokémon. Ah no, va ok. Il professore è qui per seguire in prima persona la nascita del nuovo campione. Marco 007, o stupido, mi sembra giusto che sia uno di voi due. A me no. D'altronde siete stati voi a, a, a dare una lezione al Team Rocket. È giunto il momento della lotta finale. Vai, affronta il tuo destino. Allora, uno non mi sembra giusto visto che eh, io non me lo aspettavo. Due non mi sembra giusto visto che io me lo merito molto di più il, campione di, il titolo di campione eh, rispetto a accoso, stupido e tre eh, non è giusto che stupido non sia campione Perché soltanto perché sono arrivato io prima eh. vabbè, meno male che ho lasciato questa parte de della cura così eh, posso parlarne un po' dell'ingiustizia di questa cosa, cioè se ora sconfigo stupido, lui non entra nella sala d'onore, no, non diventa campione, non lo è mai diventato cioè lo è diventato, sì, ufficialmente, solo che non, non lo sarà. Eh, non sarà registrato nel coso. Vabbè, avevo perso contro lo stupido, ora ricominciamo. Sì, fai il figo. La cosa bella che avrebbe potuto fare è che ricadeva. Marco007, non sai quanto sono contento di vederti! Sono riuscito a battere il Super 4 e sono finalmente diventato campione. Immagino che il professore ti abbia già detto tutto. D'ora in poi il campione sarà parte. Integrante della Lega Pokémon. Eh già, quindi devi rimanere qui per forza. Che significa che dovrà lottare contro un sacco di allenatori. Sono contento che il mio primo avversario sia tu Marco 007 Tra gli allenatori e gli allenatrici al mondo sei tu l'unico che voglio battere davvero Cos'è questa? Non è un proposto di matrimonio più di chiunque altro sarà, quest sarà questa lotta a stabilire chi merita il titolo di campione Pronto Marco027 cominciamo! Cioè no, vi lascia la domanda e poi non, non vi fa rispondere. Sì! Mm. Parte la sfida di stupido campione! Niente, ora stupido è una nuova cosa e i Pokémon sono gli stessi, quindi chi se ne frega! è il primo allenatore uh, serio che ha 6 sì, Pokémon credo che abbiamo già uh, uh, incontrato il, uh, il pescatore con Sei Magic Carco Vabbè è se, semplicemente allora uh, questa è una nuova regola della Lega Pokémon c'è un quinto membro più o meno di Super 4 che è il campione che è più forte di tutti che ha sconfitto già tutti i Super 4 il problema è che uh, uno stupido è stato per pochissimo tempo campione e quindi non è neanche entrato nella, nella sala d'onore. mi sa che lo dicevano pure nel, nel, nel, rosso, e ver, verde, sì. uh, nel rosso e blu originali uh, che, che blu non è, non è mai diventato campione perché era stato sconfitto da noi e poi, se noi diventiamo campioni, quindi sconfiggiamo stupido, dobbiamo sconfiggere anche gli altri allenatori, solo che se non ci presentiamo può anche andare bene. Che non ci dicono... Non, non, non è che c'è questa cosa qui che eh, iniziano a chiamarti a dire «Ehi, devi venire che c'è un allenatore». No, non cambia niente nella nostra vita. Siamo semplicemente campioni e, e basta. Vabbè, ovviamente ci sono cose nuove nel post-game, certo. Però... Nel senso Non uh, Noi possiamo comunque andare a categgiare in, in giro Senza fregarcene di nulla Comunque uh, Ve lo dico già il post game non sarà Molto lungo visto che bisogna Fare molte cose E eh, alcune cose non le posso Neanche fare Tipo sconfiggere tutti i beep e che vi racconterò nella prima parte extra Vabbè Pidgeot è... è orribile come sempre Ora è pure Mega Pidgeot che non so come ha fatto a farlo diventare Mega visto che a me fa diventare Mega soltanto coso Bowser um, Esiste. Ah, è vero, non esiste una versione mega di nessuno di, di, di, di Pokémon. Però comunque abbiamo soltanto quella degli Starter, la pietra degli Starter. E, no, e, non, e quindi non dovrebbe funzionare con Figio. Almeno per quanto ho capito io. Perché io non ho, non ho mai giocato a. a. a XY e in gioco con la mega evoluzione. Ho giocato a, um, a scudo, non so neanche se c'è la mega evoluzione perché non mi sto facendo gli spoiler e sono arrivato soltanto alla sesta palestra. Vai, vai, vai Marowak. Ehi stupido, dov'è il forazzi? Ah no, lasciamo stare. <ride> Sì, e dov'è il tuo attacchi che avevi nel, nell'ultimo scontro? <ride> Lasciamo stare... Lasciamo stare stupido, non è una protesta. triste sono il box? Scusa Metterna Fidash Fierissimo Lotta mega evoluzione perché non può mancare in in in <ride> la mega evoluzione credo che ti aumenti soltanto gli stats e in in in in in in in in in in in in in in in in in in in più forte, in in in in in più forte più, più forte che mai e eh, il eh, eh, eh, meglio del meglio vile plume che mi potrebbe uccidere Bowser cambiamo poco e non giù un Flareon speriamo ci ho pure pensato un po' perché non sapevo so se farlo o no Tanto tra poco Flario non sarà più parte della, della squadra. Ah, ah, ah. Perché come vi ho già detto farò delle modifiche alla squadra durante gli extra così eh, potrò sconfiggere meglio alcuni allenatori. ricarica totale per questo perché in effetti c'è un problema nelle ricariche totali che ho sempre perché i Pokémon mi tolgono sempre più di metà della vita e quindi uso la ricarica totale, spreco un turno, mi toglie metà, metà più di metà della vita e il turno dopo mi, amma, mi ammazza. Cioè. Uh, perdo metà della vita uso la ricarica mi toglie di nuovo la rimetto di nuovo eh, e quindi a un certo punto mi arrendo cerco di fare un attacco non ci riesco e va bene e muoio basta eh, um, uh, um, al reperto non è neanche super efficace contro un video, non so neanche perché l'ho messo E appunto tolgo Cos'è forte contro i Pokémon di tipo erba? Oh. I Pokémon di tipo erba sono la mia debolezza perché non ho nessun Pokémon forte contro loro. A parte gli altri tipi erba. E eh, a lui è andato a segno il... il... il... E mo' mi ammazza però. Dodrio dai hai sconfitto... hai sconfitto... chi? Ha sconfitto Agatha, sì Agatha, dai ciò puoi fare anche con stupido bene Dodrio, non ti userò mai più in tutta la mia vita vai, dai, non mi fai qualcosa, please Bene, allora, ora non gli faremo finire un solo a raggio, neanche a lui, ecco. Questo però aver ha stoppato il solarraggio raggio del mio amico Chomper. Chomper vorrebbe imparare Vigor Colpo, una nuova mossa di tipo erba che farà parte del moveset di eh, Chomper è molto forte e meno forte di Solar Raggio, solo che eh, ne vale molto la pena, quindi io ho deciso di eliminare Solar Raggio perché Solar Raggio mi, mi ammazza più, sempre Chomper quando la uso. Dai, ci cambiamo Pokémon. Eh, mettiamo al reperto: perché eh, le mosse elettro non, non hanno effetto contro il reperto. Perché è tipo Terra, oppure Roccia, quindi. Evo. Codacciaio invece si fa un po' male a cosa. Terremoto. bam bam, morto. <ride> e così. Uh, e così fu okay, uh, che stupido buttò al vento la, la, la vita di Pikachu. Il mio, il, il mio compagno che, che ho in squadra tutta, da tutta la mia vita va morto. Uno psichico non fa mai male per, eh, per un tipo psichico Il psichico è, la, è una delle mosse forti di tutte Mi ammazza sempre i Pokémon Non so se il psico è poco efficace contro qualche Pokémon boh, Devo scoprirlo quando è che sì, il psichico mi fa poco danno? riflesso che non ho ancora capito cosa fa senza ascoltare il di avversario boh, credo che aumentiamo un po' la difesa ma vabbè, morto Questo è super efficace e mi fa così poco danno quasi perché ho aumentato la difesa surf e io evito la mossa ah ah Vabbè, uh, bam, quasi morto che non è neanche super efficace Mentre, mentre io sto continuando ad usare una mossa super efficace e non la sto ancora uccidendo cioè, non, Me ne servono 5 per ucciderlo Non può agire bene, perfetto E tra poco, perché... il PC non dovrebbero fare cose del genere siamo al punto di partenza mm. bene questa è quella mossa schifosa quanto vuoi elettro zap, il mio ultimo elettro perché gli oggetti sono più veloci di qualsiasi mossa non dovrebbe essere così e niente io ho finito tutte le mie mosse contro i, i tipi acqua perché mi hanno uscito pure chomper e non c'è più il revitalizzante mazzo quindi devo stare perciò se è il revitalizzante normale se probabilmente Sarà inutile, visto che tra poco mi ammazzeranno Chomper Non è una scelta difficile, tranquillo <ride> Zapsnitico Morto Per ora lottiamo fino a quando abbiamo, eh, a quando abbiamo eh, Pikachu, Pikachu, IB non so cosa usare a parte elettro quindi bisogna scegliere bene il sdoppiatore perché credo che è pure non molto efficace il ah eh, non può neanche agire, bene un giorno rifinirai con quei revitalizzanti maz revitalizzanti maz si, revitalizzanti totale eh, stupido vai non è difficile <n termine grasp> Maduno, quanto stress che sto avendo in questa battaglia Infatti mi ricordo che ogni volta che faceva tipo, non può agire, io risultavo. Sì, finalmente, capo. Sì. Borsa. Fintaizzante max. Ecco. Ecco come chi si sente. Psichico. Morto, ma non mi interessa perché c'è ancora Chomper e Chomper è meglio di Eevee contro il fessolo idiota! Vigor Colpo, dai! Testiamo Vigor Colpo che è tipo una cosa fortissima! Morto! Non ha più energie, bene! E ora, chi ci rimane? <ride> Pidgeot Pidgeot doveva essere l'ultimo Pokémon che sconfiggiamo in tutto il gioco Ed è il Pokémon più odioso da sconfiggere in tutto il gioco, praticamente Non è neanche super efficace contro i me. contro i PJ, molte mosse che ho. Vabbè, visto che sono più veloce, Bam ammazzato. nooo Basta! <susurra> Didro lampata, Bam tolta più o meno metà vita! ho scottato, scottato ah bene <ride> quindi il di nuovo scottatura morto e poi ti pure l'attacco scottatura ah. ah è vero non funziona così cioè, si sì, funziona così però vabbè mi ha lasciato un po' di vita ancora e funziona come ho pensato soltanto che manca Oddio, ho capito la mega evoluzione di Poso. Cioè, praticamente ha alzato una delle. Come si. Ha alzato una parte del suo guscio per creare un altro cannone fighissimo. Vabbè, abbiamo ucciso tutta la squadra. è stupido, siamo diventati campioni. Mi arrendo, devo ammettere, un almeno 007, sono un allenatore fenomenale. Grazie, stupido. Ah, sono son durato poco come campione. Eh, puoi dirlo forte. Marco 07, da guarda. In cui sarai tu il nuovo campione. Sfida gli altri campioni per farli diventare il mio contorno. E io avrò un nuovo obiettivo di conquistare il titolo. Sì, ma io non mi presenterò, Marco007. <ride> Finalmente ce l'hai fatta. Sei il nuovo campione della Lega Pokémon, congratulazioni! Come sei cresciuto da, sei, da quando sei partito assieme a ibi per completare il Pokédex? Sì, vabbè, da quando ci siamo visti l'ultima volta non tanto. E ora Marco007 sei diventato un allenatore di primo di prim ordine. Congratulazioni anche a te, stupido! Ti sei impegnato fino alla fine senza darti mai vinto, ben fatto. In effetti l'abbiamo sconfitto un casino di volte e l'abbiamo pure bullizzato alle volte. <ride> e comunque non si è mai arreso. Però ti preoccupi un po' troppo per i tuoi Pokémon Marco 007. E forse è stato proprio questo a costarti la vittoria. O forse i tuoi Pokémon orribili. Ad ogni modo, vi siete fatti entrambi onore. Cioè, tipo il tuo Rapidash è stato sprecato un casino contro eh, il mio Blastoise grazie professore Beh, grazie professore marco 007 non ci vuole quanto da dire questa vittoria non è stata soltanto merito tuo ma anche della tua squadra, lo sai, vero? No, è solo della mia squadra. Cioè, Blackstone avrebbe ucciso tutti in mezzo secondo, se, anche senza di me. Il legame che ti unisce ai tuoi Pokémon è meraviglioso. In, in effetti mi ha salvato le chiappe molte volte. Bene, Marco 007 vieni con me. Ok, andiamo. No, oh, vai E ora va a piangere. Marco 007 ha salvato il gioco, bene. Ehm, congratulazioni Marco 007. Questa è la, è la sala d'onore. Qui di generazione in generazione vengono consacrati gli allenatori e i li Dovrei vedere che si sono distinti per il loro valore avere il proprio nome immemorato in questo luogo è un grandissimo onore in questo luogo è un grande... ah ok no uh, Marco 27 hai lottato estremamente, estremamente per diventare il campione della Lega Pokémon. congratulazioni l'ho detto moltissime volte in questo episodio andiamo al punto Il tuo nome e quelli dei G Pokémon verranno acclamati per l'eternità. Ecco qui. Tu tu tu Tan tu E ora ci sono tutti i miei Pokémon eh, più forti. Complimenti per l'ingresso alla sala d'onore. Diamantitz livello 53. Al reperto 49. Bowser 55. Dodrio 46. Flareon 45. Chomper 54. <ride> la differenza tra i Pokémon forti e i Pokémon deboli, si capisce benissimo e niente qui ci sono i, i crediti e basta ehm, allora come sapete tra poco ci saranno gli extra e come in quasi tutti gli espli che portiamo gli extra sono solo 4. Ehm, praticamente far, visiterò alcuni posti che non ho ancora visitato perché li avevo lasciati per gli extra e scoprirete tra poco il motivo ci saranno alcune meccaniche nuove nel, negli extra ehm, e quindi um, ve le farò vedere uh, solo che ci sarà soltanto una che io non posso mostrarvi mi dispiace però uh, non, non posso proprio farlo perché ci vorrebbe troppo allenamento non, uh, e io non ci riesco un, un po' per il tempo e un po' per, per altro perché come vi ho detto negli extra ci sarà una fonte di uh, diciamo esperienza una fonte di esperienza infinita però non è proprio fonte di esperienza infinita è solo che puoi, allena, puoi allenare i tuoi Pokémon all'infinito e quindi um, e quindi eh, avendo tanta esperienza poi si, poi si riescono a sconfiggere dei Pokémon molto forti che si trovano in giro sconfiggendo quei Pokémon molto forti che si trova in giro si può sbloccare un allenatore solo che credo che ve lo, ve lo descriverò e basta durante l'ultima parte extra uh, mentre il resto lo farò a parte completare il Pokédex del tutto e sconfiggere tutti questi allenatori molto forti mmm basta dovrebbe finire la parte tra poco... 3 mm, minuti uh, il prossimo let's play sarà quello che vince il sondaggio il sondaggio è ancora aperto fino a domani che uscirà la prima parte del nuovo play perché gli extra li rimando un po' così alla cavolo in, in questi giorni mentre domani esce il nuovo episodio del primo play. Um, mi sto già preparando per al alcune cose ma se, se volete cambiare il fatto potete ancora votare sul, sul link in descrizione Basta. Sarebbe stato carino sì. se al posto di, di quell'immaginina dell'allenatore dell che cammina cioè, sarebbe, ci, ci fosse stato eh, l'allenatore eh, con il vestito che ho, cioè il, quello da, da Team Rocket. Cioè, i, I costumi non servono praticamente a niente, quindi, perché nessuno ha delle... delle di azioni diverse per, per i costumi. Mm, tipo, ad esempio, in um, Mario Odyssey i costumi spesso po possono essere utili e credo che po possono uh, attivare degli eventi divertenti. Mentre qui, no, tipo, stupido che mi vede con uh, il, il, uh, il costume da Team Rocket. Sarebbe stato carino. E lui a, a, a, a dire. Ah, devo sconfiggere il team rocket, aiuto. Ci st stanno invadendo la lega Pokémon. E, e io che dico... No, sono io, amico. <ride> oh, i fiori. I fiori per quella persona speciale che non è, che non, di cui non mi ricordo e non so neanche chi sia. Ah, ho capito. Mm -hmm. <ride> Uh, questa cosa la scopriremo in uno dei primi extra fine più o meno salvataggio in corso bla bla bla uh, nel prossimo episodio inizieremo gli extra non mi dico ancora niente lo scopriremo soltanto uh, agli, agli extra praticamente vai uh, più o meno perché, allora, potete vedere la playlist di Pokémon, si, sì, certo, il video precedente e il video successivo. e Se volete iscrivetevi, se non volete andatevene via. Non lo so, oppure guardate più video, magari capite che, che ne vale la pena. Bye, più o meno, tra poco, uh, aiuto, mi sono dato troppo tempo per farlo.